Benvenuti nel canale di Islam in Italiano. Oggi faremo una breve lezione sull'Aj. Ma che cos'è il l'Aj? Il Laj è il pellegrinaggio islamico, uno dei cinque pilastri su cui si fonda la religione islamica. Il rito dell'Aj risale al profeta Abramo e a suo figlio Ismaele, pace su di loro. Il Laj è un viaggio speciale che ogni musulmano deve compiere almeno una volta nella sua vita. Se ne ha la possibilità. Durante questo viaggio, i musulmani da tutte le parti del mondo si dirigono verso un luogo sacro chiamato Kaaba. La Kaaba si trova nella città della Mecca in Arabia Saudita. La Kaaba è una costruzione a forma di cubo che è stata costruita per ordine di Allah dal profeta Abramo, e suo figlio Ismaele, pace su di loro. Ma quando facciamo il Laj? Il Laj è un rito che si esegue nel mese arabo di Duligia. Il dodicesimo mese del calendario arabo. Durante i primi dieci giorni del mese di Duligia, i pellegrini vanno alla Mecca e eseguono tutti i riti dell'Age. E al decimo giorno, offrono il sacrificio per Allah come aveva fatto il profeta Abramo, pace su di lui. E come facciamo il Laj? Ci sono diverse fasi durante il rituale dell'Age. La prima fase si chiama Iram. Ed è la fase in cui i pellegrini si preparano per il rituale del pellegrinaggio. In questa fase i pellegrini si mettono dei vestiti appositi. L'uomo si mette un vestito composto da due pezzi di stoffa bianchi e la donna si mette un vestito lungo e largo. Seconda fase. La seconda fase del pellegrinaggio si chiama Tawaf. I pellegrini in questa fase fanno Tawaf intorno alla cava. Cioè girano intorno alla caba e lo fanno per sette volte. Terza fase La terza fase si chiama Sai'i. In questa fase i pellegrini fanno un tragitto tra la Safa e la Marwa. E anche questo per sette volte. La prima a fare il tragitto tra queste due collinette è stata Ajar, moglie del profeta Abramo. Mentre cercava dell'acqua per suo figlio Ismaele, pace su di loro. Quarta fase Nella fase successiva, i pellegrini sostano in un luogo che si chiama Minah, dove passano la notte. Minah è il più grande accampamento al mondo, formato da migliaia di tende. Quinta fase Nel nono giorno del mese di Duligia, i pellegrini si riuniscono nella collina di Arafat e invocano Allah facendo tanto dua. Questo giorno è un giorno di grandissima importanza perché Allah riceve tante richieste e le esaudisce perdonando i fedeli e cancellando i loro peccati. Fase successiva. Dopo Arafat, i pellegrini si dirigono in un luogo chiamato Musdalifa. Qui i pellegrini raccolgono le asa, delle pietre che servono per lapidare Shautan. Fase successiva Una volta raccolte le pietre, i pellegrini si dirigono al luogo della lapidazione di Shautan. Qui lanciano le pietre, dette Jamarat, dicendo Allahu Akbar, e sono felici perché hanno sconfitto Shaitan e perché sono riusciti a compiere il rito di pellegrinaggio e Allah ha perdonato i loro peccati. Fase successiva Siamo giunti al decimo giorno. In questo giorno i pellegrini fanno i ladi, Cioè danno in sacrificio ad Allah, un animale da bestiame, come aveva fatto il profeta Abramo sacrificando un montone. Questo giorno è festa per tutti noi musulmani e si chiama Idul Adha. Ultima fase. I pellegrini hanno finalmente concluso il loro Aj. Però manca ancora un passaggio. Devono fare l'ultimo tawaf per salutare e ritornare alle loro case. Anche in questo tawaf, come in quello iniziale, si gira intorno alla Kaaba per sette volte. Con questo ultimo passaggio abbiamo finito la nostra piccola lezione di oggi sul rito dell'Aj. Se ti è piaciuto il contenuto, metti un mi piace, iscriviti al canale e condividilo con il tuo amico. Noi ci vediamo alla prossima lezione, insha'Allah!